in ambito culturale eh, oggi riprendiamo praticamente il discorso che abbiamo lasciato e non abbiamo concluso nel senso che abbiamo visto eh, la, i, i fondi europei gestiti a livello eh, fondi europei a gestione diretta oggi invece eh, parleremo dei fondi europei a gestione eh, indiretta e eh, lo faremo Um, come, come ho fatto praticamente con i fondi a gestione diretta nel senso che vi, vi illustrerò come funzionano andremo poi nello specifico ad esaminare i, i vari programmi in modo tale da farci un'idea anche di come sono organizzati i programmi e ehm, per poi decidere appunto come, come scrivere, come elaborare il nostro progetto e presentarlo nell'ambito dei, dei vari programmi i fondi a gestione indiretta, adesso andremo proprio ad esaminarli nello specifico, eh, a differenza dei fondi a gestione diretta, sono gestiti eh, dal, dagli Stati, nel senso che ovviamente discendono anche questi dal bilancio dell'Unione Europea, il bilancio stanzia dei fondi per eh, le politiche eh, regionali, e eh, questi fondi a gestione indiretta vengono poi messi a disposizione degli Stati membri. Stati membri che a loro volta si organizzano e creano, ehm, come fa la Commissione con i fondi a gestione diretta, eh, dei, dei regolamenti, dei programmi che eh, consentono a noi beneficiari di fruire di questi fondi. La differenza sostanziale con i fondi a gestione diretta è appunto legata al fatto che eh, vanno normalmente a finanziare delle eh, iniziative, delle azioni di natura, eh, anche di natura eh, strutturale. Quindi con i fondi a gestione indiretta, quindi fondi indiretti, io posso praticamente andare a coprirmi in parte eh, delle, delle costruzioni, quindi delle riqualificazioni. Cosa che non posso fare normalmente con i fondi a gestione diretta. Il mix vincente è quello di andare a lavorare su una programmazione che ci consenta di utilizzare sia i fondi a gestione diretta sia i fondi a gestione indiretta per finanziare un unico progetto. Allora vi dicevo prima che l'argomento diciamo, di, di questo terzo modulo è soprattutto legato ai finanziamenti indiretti, ma non solo. Andremo appunto a guardare, ad analizzare un programma europeo che viene finanziato direttamente dalla Commissione, poi andremo a guardare, a visionare un bando che viene sempre finanziato da un fondo a gestione diretta e anche un, un, un formulario per capire appunto come, come, eh, come è fatto e fa, la stessa cosa lo faremo per i fondi a gestione indiretta allora dove si inseriscono questi fondi a gestione indiretta? Ovviamente si posizionano sempre all'interno di un contesto eh, del, legato alla, alla Commissione Europea, alle politiche dell'Unione Europea politiche dell'Unione Europea che eh, ovviamente eh, siamo all'interno di, di un panorama che sta per concludersi, come vi ho detto anche la volta scorsa, quindi stanno nascendo o nuovi programmi oppure continueranno i programmi, abbiamo visto Europa Creativa, continuerà a partire dal 2021 con eh, dei nuovi obiettivi. In linea di massima, le politiche dell'Unione Europea eh, che vi sto facendo vedere non dovrebbero comunque cambiare, cambieranno un po' le percentuali di distribuzione dei fondi. In, questo, in questa slide voi vedete, rappresentate delle percentuali che sono legate a, ehm, ai sette anni, a una programma, programmazione pluriennale eh, che si sta per concludere su cui appunto eh, l'Unione Europea ha mh, basa diciamo le sue politiche e vedete queste percentuali sono praticamente legate agli stanziamenti eh, del, degli, del bilancio europeo. Quindi cosa ha fatto finora diciamo, la, la Commissione Europea? Eh, si è mossa soprattutto su degli stanziamenti per promuovere una crescita sostenibile per promuovere uno sviluppo sostenibile sulla cittadinanza, libertà, sicurezza e giustizia e poi ci sono dei fondi ovviamente dell'Unione Europea come partner eh, mondiale, però non ci dobbiamo mh, spaventare diciamo, di fronte a queste percentuali perché come vi ho spiegato la volta scorsa eh, l'ambito culturale è comunque eh, qualcosa che eh, si inserisce in tutti questi quattro pilastri dell'Unione Europea, quindi eh, non è corretto lavorare eh, partendo dal presupposto che eh, lavorando in un ambito culturale devo guardare soltanto quel programma che va a finanziare la cultura, perché la cultura viene finanziata da tutte queste quattro priorità. Quindi, All'interno di queste quattro priorità poi nascono dei programmi che, in cui ritroviamo comunque il discorso cultura, anche se il titolo del programma non è eh, cultura. All'interno diciamo, della crescita sostenibile, che è uno di questi pilastri dell'Unione Europea, abbiamo visto che questi pilastri nei fondi a gestione diretta la Commissione Europea ha creato, e istituito dei programmi. La stessa cosa Dicasi anche per i fondi a gestione indiretta nel senso che all'interno della crescita sostenibile l'Unione eh, Europea cosa, cosa ha fatto? Ha stanziato una parte del suo bilancio per la competitività e una parte diciamo, del suo bilancio per la, per la coesione. All'interno di questi due eh, pilastri che eh, sotto, diciamo, sotto tematiche da cui discende appunto la, la crescita sostenibile, troviamo al loro interno delle, delle, specifiche, delle tematiche specifiche che sono appunto legate alla tematica di base, nel senso che ehm, i fondi strutturali, cioè i fondi a gestione, a gestione diretta, Devono lavorare quindi da una parte eh, sulla competitività e dall'altra eh, sulla coesione. All'interno della competitività eh, ci sono ovviamente delle tematiche eh, sulle quali la Commissione vuole che eh, gli Stati comunque elaborino dei programmi. La competitività infatti ehm, al suo interno contiene una competitività legata all'innovazione, una competitività legata alla ricerca e allo sviluppo, una competitività legata al trasporto, una competitività legata all'istruzione, una competitività legata all'agenda sociale. Cosa significa, questa, questi sotto, sotto, cosa vuol dire diciamo, avere queste sottotematiche? Significa che all'interno dei, dei programmi che poi vengono gestiti con i, dei fondi indiretti noi troveremo tutte queste sottotematiche eh, a livelli di obiettivi che eh, le, le, lo Stato o le singole regioni si danno per andare a creare proprio le condizioni per migliorare la competitività. Però non possono fare a meno che eh, inserirsi e tenere presenti quelle che sono le, le priorità. Ovviamente. Eh, sia il nostro Stato che le nostre regioni non possono inserire o eh, utilizzare diciamo, i fondi europei eh, mh, servendosi di altre priorità, perché le priorità politiche, cioè, li stabilisce ovviamente l'Unione Europea che eh, eroga ovviamente i finanziamenti, quindi questi, queste sottotematiche sono le, le, le sottotematiche che conducono poi alla creazione dei, dei programmi a gestione indiretta, più soldi invece vengono messi a disposizione sulla coesione, la coesione è praticamente eh, la base eh, che, eh, su cui diciamo si muove, eh, si muovono i fondi eh, a gestione indiretta perché mh, la, la le politiche diciamo di, di coesione sono quelle che eh, la Commissione Europea eh, ovviamente utilizza per poi eh, erogare i fondi a gestione indiretta. Perché? Perché praticamente cosa fa l'Unione Europea? Parte diciamo eh, con l'assegnazione dei fondi ai vari stati utilizzando il criterio del PIL pro capite che nel, nel prossimo settennio passa dal, dall'86% all'81%. Perché con la politica di coesione che poi è la base da diciamo, cui di, nascono i fondi strutturali vuole eh, far sì che eh, ci siano sempre meno disparità tra le, gli stati tra, ovviamente tra le, tra le regioni, pur inserendosi all'interno diciamo, di, delle tematiche che abbiamo visto prima, delle politiche anzi che abbiamo visto prima. Quindi stiamo ehm, Stanziando questi fondi, tenendo in considerazione il PIL pro capite, eh, l'Unione Europea cosa fa? Mette a disposizione più fondi ovviamente per le regioni meno sviluppate, quindi cui PIL pro capite è inferiore al 75% della media del PIL dell'Unione Europea e eh, dopodiché mette... Eh, Meno soldi quindi eh, per le regioni che sono in transizione, cioè quelle che un po' stanno superando il, eh, il gap che eh, li distanziava dalle regioni più, più sviluppate e queste regioni in transizione hanno un PIL pro capite tra il 75 e il 90% della media del PIL dell'Unione Europea e eh, poi ci sono ovviamente le regioni più sviluppate in cui il PIL pro capite è superiore al 90% della media. Sempre media del, del PIL dell'Unione Europea. All'interno diciamo, della politica di coesione troviamo delle, delle sottotematiche che sono appunto eh, da cui discende la politica di coesione stessa, che sono la convergenza, la competitività regionale, ovviamente, la cooperazione territoriale europea. Adesso andremo nello specifico a vedere all'interno diciamo, di queste eh, tematiche quelle che sono che sono i programmi che poi le regioni vanno ad elaborare, gli stati o, o le regioni elaborano, proprio per raggiungere che cosa? La coesione per la crescita e l'occupazione, anche perché il, il pilastro diciamo, o comunque il, il gap che, che l'Unione Europea vuole, vuole sconfiggere è soprattutto quello legato alla disoccupazione di natura giovanile. Quindi eh, attraverso appunto eh, questi fondi per, di coesione, eh, una delle, eh, diciamo, delle, delle politiche più importanti è proprio il fatto di eh, utilizzare questi fondi per diminuire la disoccupazione. Queste sono tutte politiche che poi a loro volta diventano dei programmi che le, la... Unione Europea utilizza, che, che poi gli Stati e le Regioni eh, creano per mettere a disposizione i fondi. Altre politiche legate alla cittadinanza sono, eh, sotto diciamo, tematiche legate alla cittadinanza, alla libertà e alla sicurezza, sono appunto la libertà, la salute, la cultura, la solidarietà, lo strumento di cooperazione che abbiamo visto la volta scorsa, che sono appunto fondi a gestione eh, diretta e poi ci sono ovviamente l'Unione come partner mondiale con questi strumenti legati al, al partenariato di natura di eh, cooperazione internazionale. Ripeto, sono fondi che eh, vengono mh, utilizzati eh, dal beneficiario non per fare dei progetti eh, lo, di natura locale, ma che devono essere utilizzati in altri paesi. I fondi a gestione indiretta non sono eh, separati dai fondi a gestione diretta, cioè nel senso che sono differenti, ma che fanno ovviamente parte di un contesto di politiche che eh, sono alla, alla base, eh, del, che, de che devono essere recepiti da chi poi presenta un progetto, perché è importante che io sappia, prima di scrivere un progetto, che le priorità eh, politiche eh, del, dell'Unione Europea sono legate a eh, questi a questi pilastri, sia che io presenti un progetto alla Commissione Europea che presenti un progetto alla mia regione, eh, io devo tenere presente che le politiche sono queste e, e sono le, il filo conduttore che, eh, che deve comunque essere alla base del, del mio progetto. Questa, eh, questa slide vi rappresenta eh, il totale appunto delle, delle risorse che l'Unione Europea ha stanziato per la politica di coesione e quindi gli investimenti legati al, alle regioni e, ehm, allora adesso che cosa facciamo? Adesso riprendiamo un po' il discorso legato ai fondi a gestione diretta, quindi entriamo ad esaminare nello specifico i fondi a gestione diretta, le politiche legate alla coesione. Eh, la politica di coesione, io, eh, nella slide trovate la politica di coesione e la strategia di Lisbona. Vi ho spiegato prima che la politica, i fondi diciamo, di coesione vengono eh, comunque distribuiti dal, dall'Unione Europea con un criterio legato al PIL pro capite. E, eh, e alla base diciamo, della, della politica di coesione eh, vi è appunto la eh, necessità di ridurre le differenze tra gli Stati e tra le regioni. Quindi, eh, la, politica di, la politica europea di coesione economica e sociale, quando nasce? Nasce nel 1986 anche se poi i fondi a eh, gestione indiretta o fondi strutturali, come volete chiamarli, nascono più tardi nel 1996, però nel 1986 nasce la politica, eh, come politica diciamo, e un altro, eh, la politica di coesione al suo interno eh, contiene la strategia di, di Lisbona che sicuramente Avrete, avrete sentito parlare, la strategia di Lisbona che eh, si basa proprio su tre elementi fondamentali. La prima, eh, il primo elemento è legato all'economia della conoscenza, il secondo elemento è legato al, eh, alla conoscenza sempre più competitiva, a un'economia sempre più competitiva e dinamica, e poi eh, indubbiamente all'aumentare la forza lavoro, la forza lavoro soprattutto di, quel, di quelle persone eh, che eh, sono più eh, fragili e deboli, eh, quindi aumentando il tasso di occupazione e, eh, e potenziando soprattutto quello giovanile e femminile. Cosa fanno gli Stati europei nel 2001? Eh, con, con il Consiglio europeo di Gothenburg eh, decidono appunto di eh, inserire anche la dimensione ambientale nella, nella strategia di, di Lisbona, per questo una delle politiche fondamentali dell'Unione europea è, è legata proprio al eh, al, alle risorse naturali eh, su cui l'Unione Europea punta, punta molto, quindi riduzione quindi delle, delle emissioni di carbonio piuttosto che una politica un economica più, più verde. Nel 2005 abbiamo un rilancio della, della strategia di Lisbona, eh, sempre legato ovviamente a un discorso di natura eh, di aumento diciamo, del, dell'occupazione dicevo prima che poi nel 2006 nascono i fondi strutturali che sono quei fondi di cui si serve l'Unione Europea per eh, attuare la politica di coesione e eh, attraverso quegli obiettivi che sono contenuti, quelle politiche che vi ho fatto vedere prima e quegli obiettivi che sono contenuti nella strategia di Lisbona. Quindi nel 2006 cosa fa la, la, il Consiglio? Il Consiglio europeo va praticamente ad adottare gli orientamenti strategici comunitari e questi orientamenti eh, vertono sulla trazione degli investimenti, sulla, sul miglioramento della conoscenza e dell'innovazione, dell sulla creazione di nuovi posti. Ovviamente recepiscono la strategia di, di Lisbona, queste, queste priorità priorità che sono ovviamente queste. E, ehm, attraverso questi orientamenti diciamo, strategici ehm, l'Unione Europea ci dice anche come eh, attuare diciamo, eh, questa prima priorità, prima priorità che è legata all'attrazione degli investimenti, quindi ci dice come fare a ehm, attrarre, i, come, cosa devono fare gli stati le regioni, le città per attrarre questi investimenti. Devono farlo andando a, eh, ad avere eh, un, un... ad erogare diciamo, dei servizi di qualità, andando comunque a rispettare l'ambiente, andando a migliorare le infrastrutture e andando a eh, utilizzare le fonti energetiche. No? e eh, alternative, quindi questi, eh, questa priorità poi vedremo si traduce in eh, il programma e eh, da cui poi discendono anche per i, fondi di, per i fondi indiretti ovviamente dei bandi specifici. La seconda priorità che si ritrova comunque nei, nei fondi a gestione indiretta è legata al miglioramento della conoscenza e dell'innovazione. E eh, come si fa, diciamo, l'Unione Europea ci dice come, fai, come fate, cosa dobbiamo fare noi come stati, come regioni per migliorare la conoscenza e l'innovazione. Lo dobbiamo fare appunto aumentandoli eh, e indirizzando meglio questi investimenti, andando a migliorare comunque le, le capacità, l'innovazione da parte delle dell imprese, andando a far sì che, an eh, migliorando anche eh, la, le capacità di tutti di avvicinarsi alla società dell'informazione e andando praticamente a migliorare anche l'accesso la, al credito. E infine la terza priorità, scusate, la terza priorità è legata ovviamente all'occupazione, ah, perché eh, um, occupazione che si traduce in eh, attività volte a eh, migliorare, quindi eh, ad avvicinare eh, i giovani i meno giovani al mondo del, del lavoro, rafforzando le, le proprie capacità di formazione, e eh, andando ovviamente a eh, migliorare anche i sistemi di eh, protezione di tipo sociale e ehm, rendendo anche più flessibile il mercato del, del lavoro. Eh, All'interno diciamo, di questa terza priorità vi è anche un, um, un aspetto, una tutela del, della, della salute, quindi andando eh, a far sì che la popolazione comunque sia, eh, venga preservata e eh, si mantenga attiva in salute in modo tale da garantire eh, il più lungo possibile la propria produttività. Il nostro progetto non può fare a meno di tenere in considerazione la nuova strategia di Lisbona 2020 che eh, ovviamente eh, non cancella le priorità che vi ho appena illustrato, ma le contiene e le chiama solo: cioè, diciamo, in un altro modo. Nel senso che le priorità della strategia di Lisbona 2020 sono far sì che l'Unione Europea, che la crescita sia più intelligente, sia intelligente, sia sostenibile e sia inclusiva. Vedete che queste tre priorità comunque eh, riprendono eh, i, eh, le priori, i tre obiettivi della, della strategia che è precedente, che è strategia di Lisbona precedenti. Eh, la, diciamo che la nuova strategia di Lisbona contiene diciamo, un, un tassellino in più nel senso che ci dà anche degli obiettivi che l'Unione Europea vuole raggiungere. Quegli obiettivi che vi ho riportato nel, nel, nella slide, è, vale a dire il 75% di persone tra i 20 e i 64 anni devono avere un lavoro, il 3% del PIL dell'Unione Europea deve essere investito in ricerca e sviluppo. Ci deve, essere un, deve essere raggiunto un 30% di incremento della riduzione delle, delle emissioni. Deve comunque eh, migliorare eh, l'avvicinamento la, eh, alla scuola, quindi le, la formazione per tutti, in modo, eh, eh, favorendo che l'abbandono, facendo sì che l'abbandono scolastico si abbassi sempre di più. E migliorando ovviamente anche eh, diminuendo anche il tasso di eh, povertà Qu questi sono gli obiettivi che sono ovviamente collegati alle tre priorità di questa nuova strategia perché ve ne sto parlando perché comunque quando io vado a scrivere un progetto queste tre priorità le devo avere presente perché quando scrivo un progetto anche di natura culturale non posso fare a meno di eh, tenere in considerazione quelli che sono gli obiettivi eh, dell'Unione dell Europea, perché comunque sia che io eh, presenti il progetto direttamente alla Commissione utilizzando i programmi a gestione diretta oppure li presenti alla mia regione o eh, direttamente a un ministero, eh, la, le tre priorità, le priorità della, della strategia di Lisbona devono comunque esserci. Perché e sono praticamente, eh, devono essere quelli che guidano il mio progetto stesso, perché i soldi, cioè i finanziamenti arrivano dall'Unione Europea, quindi nel mio progetto l'Unione Europea vuole trovare quelle che sono le sue priorità eh, politiche. Abbiamo detto siamo partiti praticamente dai fondi eh, a gestione indiretta, abbiamo parlato di eh, politiche europee, abbiamo visto la strategia di Lisbona da cui discendono sia i fondi a gestione eh, diretta che i fondi a gestione indiretta, perché la strategia di Lisbona è comunque il Pierluge, di, di quello che, che è tutta la, la programmazione di tipo, di tipo europeo. Adesso ci occupiamo in particolar modo da, del fondo della politica di coesione, e quindi i fondi a gestione indiretta. Noi troviamo tre tipologie di fondi a gestione diretta. Il primo fondo è il Fondo europeo per lo sviluppo regionale, FESR, il secondo è l'FSE, quindi il Fondo sociale europeo, e poi abbiamo il fondo di coesione come eh, vengono diciamo, distribuiti questi fondi, cioè il fondo di coesione, ve l'ho detto, come viene distribuito, quindi attraverso eh, le quote vengono stanziate in base al PIL pro capite e ehm, quindi eh, tra l'altro nel, nel nuovo settennio 2021-2027 il, il fondo di coesione mh, eh, dovrebbe eh, vertere soprattutto eh, sul, su un'Europa intelligente e innovativa e sulla lotta al cambiamento climatico e al supporto di un'economia di tipo circolare. Questi sono un po' i pilastri su cui, mh, o quantomeno gli orientamenti nuovi della politica di coesione che non sono altro che quelli che già ci sono, diciamo che vengono di più eh, potenziati, eh, verranno potenziati i fondi eh, con, sembra, dei vincoli legati a eh, una percentuale che i, poi gli stati attraverso le regioni devono spendere su una politica volta al miglioramento dell'innovazione. Dell e è una politica volta alla lotta contro il cambiamento climatico, quindi eh, sembra che vogliano dare comunque delle, delle percentuali specifiche per il raggiungimento di, di, queste, di queste politiche. E eh, pur continuando diciamo, ad, ad avere degli, delle, degli investimenti specifici sulle infrastrutture legate al, al trasporto. Come, nasce, come nascono diciamo, questi, questi fondi e come vengono distribuiti questi, questi fondi, queste politiche diciamo, di, di, di coesione? Tutto nasce da un quadro. Comune, no? Un quadro strategico, il quadro strategico che viene appunto eh, designato da quella che è la strategia di Lisbona e da quelle che sono le politiche dell'Unione dell Europea che abbiamo visto prima. Dopodiché, una volta diciamo, tracciato questo quadro strategico, eh, vengono, eh, viene praticamente attivato eh, tutto un processo legato degli accordi di, eh, di partenariato che eh, i vari Stati e eh, la stessa Unione Europea eh, attua eh, attraverso ovviamente la Commissione, il Parlamento, eh, sono gli accordi di partenariato Cosa significa? Significa che eh, su, sul quadro strategico vengono consultate le forze eh, politiche e non solo politiche del, del proprio Paese per capire quali sono gli orientamenti di, o i bisogni delle, delle forze stesse, per presentare appunto queste forze che possono essere organizzazioni sindacali, organizzazioni del terzo settore, eh, istituzioni locali, eccetera, eccetera, vengono consultati e viene presentato l'obiettivo, quindi il quadro comune e ehm, queste forze, diciamo, interne vengono ascoltate per far sì che poi una volta diciamo, eh, conclusi questi, questi, questi, questo processo di, di, di consultazione attraverso dei tavoli di lavoro eh, si possa poi eh, arrivare alla creazione di eh, programmi operativi. Quindi eh, i fondi strutturali nascono proprio da delle consultazioni eh, di tipo locale eh, che eh, appunto vengono, vengono attivati eh, proprio per discutere nello specifico le politiche e gli orientamenti eh, strategici. Quindi dai programmi abbiamo poi la pubblicazione dei bandi. Anche i bandi eh, ovviamente hanno una durata, eh, cioè scusate, i programmi hanno una durata settennale, anche se poi la rendicontazione mh, può avvenire anche una volta concluso il, il, il programma stesso. E, eh, dopodiché, mh, questi fondi cosa fanno? Eh, una volta diciamo, erogati, eh, vi è un, un, tutto un processo, un meccanismo legato al monitoraggio dei fondi e alla valutazione di come eh, di com è, andata, diciamo, la, di com è andato il, il settennio. Nel settennio precedente, eh, abbiamo lavorato su eh, 11 obiettivi tematici, quindi 11 priorità del, di, di investimento. Quindi cosa ha fatto l'Italia? Ehm, è partita da quelle che sono le politiche europee che vi ho fatto vedere prima e poi attraverso le consultazioni, quindi i tavoli di lavoro, gli accordi di partenariato ha eh, istituito eh, 11 obiettivi da cui poi sono nati i, eh, i programmi operativi. Questi 11 obiettivi li trovate in questa slide e eh, sono, vedete che rispondono comunque a quelle che sono le priorità che vi ho illustrato prima, infatti abbiamo l'obiettivo che riguarda la ricerca l'innovazione, che riguarda le, la competitività delle piccole e medie imprese, che riguarda il trasporto sostenibile, che riguarda l'ambiente e che riguarda l'occupazione, l'istruzione, vedete che comunque sono 11 eh, tematiche priorità tematiche ma che ovviamente non si discostano, non si devono, non, non possono discostarsi da quelle che sono le politiche e gli obiettivi diciamo che abbiamo visto prima sia nella, strateg nella strategia di Lisbona e ovviamente nelle priorità politiche dell'Unione dell dell Europea. A partire dal 2021 sembra che eh, da 11 mh, obiettivi si debba passare a eh, 5, e che sono questi, queste 5 diciamo, priorità, quindi lavorare su un'Europa più intelligente, un'Europa più sociale, un'Europa più vicina ai cittadini, più verde e più connessa. Queste dovrebbero essere, dovrebbero essere le priorità perché sono, ancora, sono ovviamente in corso le consultazioni, però diciamo che le priorità dovrebbero appunto lavorare su, questi, eh, su queste tematiche. Ciò significa che noi troveremo nei programmi operativi eh, queste specifiche delineate eh, e eh, in, eh, trasformate in programmi operativi, quindi lavoreranno ovviamente in ambito legato al, al verde, quindi alla riduzione delle emissioni, eh, ma anche diciamo politiche volte appunto ad avvicinare eh, i giovani, soprattutto i giovani all'Unione Europea. Quindi eh, vi ho fatto vedere prima quelli che sono gli, gli, gli strumenti del, del, del, della gestione dei, dei fondi di coesione e eh, vi ho detto, vi ho anticipato che questi fondi a eh, gestione indiretta vengono gestiti da o dalle, dalle, dalle, dalle regioni tramite lo Stato dalle regioni attraverso dei programmi operativi cosa sono diciamo, questi, questi programmi operativi? Allora, il primo programma operativo è un programma operativo di natura nazionale, si chiama PON, che ne avrete forse sentito parlare. Oltre al PON troviamo poi i programmi operativi regionali e i programmi di cooperazione territoriale. Iniziando proprio dai, dai programmi operativi, quindi dai, dai, dai PON, eh, i PON sono gestiti direttamente dai ministeri. E, ehm, quindi il programma Legat che eh, il programma operativo nazionale anche qui eh, viene gestito dal, dal Ministero e ehm, i programmi operativi sono, um, nazionali sono per la scuola, eh, per le politiche del, dell'occupazione, per l'inclusione la governance e la capacità istituzionale e per l'occupazione giovanile. I programmi operativi nazionali non vengono distribuiti eh, a tutte le regioni, nel senso che i programmi operativi nazionali sono nati soprattutto per aiutare le regioni italiane che meno eh, sviluppate. Questi programmi operativi nazionali nascono proprio per contribuire, per far sì che queste, queste regioni eh, si eh, risollevassero, infatti soprattutto eh, diciamo, per le regioni meno sviluppate abbiamo eh, un flusso di, di finanziamenti più alto, e dei programmi operativi nazionali più cospicuo. Le regioni in Italia meno sviluppate sono la Campania, la Puglia sono che sono considerate meno sviluppate sono la Campania, la Puglia, la Basilicata la Calabria e la Sicilia. Sembra che nel nuovo settennio dovrebbero aggiungersi anche Sardegna e Molise che fino a questo momento si trovavano tra le regioni in, trans in transizione. Questa slide vi illustra gli stanziamenti legati eh, ai fondi strutturali eh, regione per regione e vedete appunto che sulle regioni meno sviluppate ci sono degli stanziamenti maggiori rispetto alle regioni più sviluppate come vi ho detto prima. All'interno del, del, del PON nel, nel, nel settennio che eh, si è, è andato praticamente a, a concludersi è stato creato anche un programma operativo mh, nazionale che però viene gestito direttamente dalle città metropolitane. Perché appunto sono state ascoltà, è stato ascoltato il bisogno delle, delle città di, avere, di poter gestire direttamente dei fondi e quindi è stato istituito questo programma legato eh, appunto al, allo sviluppo urbano, quindi alle, alle città metropolitane. Eh, cosa significa questo? Significa che mentre nei, nei PON e nei POR, le autorità di gestione sono per i PON, vi ho detto prima, i ministeri, per i POR sono eh, le regioni stesse. Per quanto riguarda il programma operativo eh, città metropolitane, l'autorità di gestione è direttamente la città, quindi la città metropolitana, tipo Milano, che, si, eh, che gestisce il suo, il suo programma operativo e quindi eh, crea i suoi bandi e eh, stabilisce le sue priorità che ovviamente devono eh, essere ricomprese negli 11 obiettivi tematici, quindi eh, dopo aver fatto degli accordi eh, va a stabilire quelli che sono gli obiettivi su cui vuole focalizzarsi per eh, utilizzare questi stanziamenti e dopodiché cosa fa? Eh, utilizza questi, questi fondi e quindi li eroga eh, a favore del delle istituzioni, degli enti del, del suo territorio. Perché vi sto parlando dei PON? Perché comunque all'interno dei PON c'è un asse che ci che interessa la cultura, che è particolarmente importante ed è legato appunto alla cultura e allo sviluppo che è giusto che voi eh, sappiate e conosciate. La distribuzione diciamo, dei fondi strutturali sono, eh, lo vedete qua proprio in questa slide, sono, eh, fondi, questi fondi vengono erogati maggiormente a, eh, a quelle regioni che sono meno sviluppate, e quindi più attraversate dalla, dalle dalla politica di coesione, eh, poi ci sono le regioni italiane in transizione che attualmente sono Sardegna, eh, Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. E poi ci sono quelle regioni che mh, invece di essere, diciamo, di trovarsi nelle... Mh, nelle politiche legate alla coesione sono più legate alla, eh, alla convergenza, si chiama appunto, convergenza, quindi legate più a delle politiche di, di sviluppo, perché sono le eh, regioni italiane più sviluppate, che sono la Lombardia, la Valle d'Aosta, l'Emilia-Romagna, il Piemonte, eh, la Liguria, il Veneto, di non essere... ah, no, la Bolzano, eh, Trento, eh, la Toscana, le Marche, l'Umbria e il Lazio. Eh, quindi sono regioni che eh, vengono quindi considerate mh, più ricche e quindi eh, hanno meno fondi a disposizione e mh, dovrebbero puntare attraverso i loro programmi a, eh, a delle politiche più legate diciamo, all'innovazione, all allo sviluppo eh, economico delle, delle piccole e medie imprese. Dunque, Nella nuova, tra l'altro, programmazione eh, nel, nuovo, nel prossimo settennio sembra però che eh, tra le regioni eh, più sviluppate, quindi le regioni della cosiddetta convergenza, non ci saranno Marche e Umbria che dovrebbero passare nelle regioni in transizione. PON contiene eh, dei finanziamenti, in questo caso strutturali, quindi gestione indiretta, legati proprio al sostenimento delle attività economiche in ambito culturale, ma non solo, eh, quindi anche diciamo con eh, investimenti importanti legati al eh, eh, alla riscoperta, di alla riqualificazione di, di siti culturali e eh, a, alla messa di, a disposizione, appunto, di, eh, alla promozione di, di servizi legati appunto eh, alla, alla cultura e, a, e, al, e al turismo. Qua vi ho riportato praticamente quelle che sono un po' le priorità del, del, PON, del PON Cultura nel prossimo settennio. quindi eh, ancora una volta eh, la, il PON Cultura si inserisce eh, nella priorità Europa più vicina ai cittadini e eh, il, eh, una tematica eh, che, che si ritroverà nel, nel PON Cultura è sicuramente legato alla, alla promozione, e alla valorizzazione del patrimonio culturale. E, ehm, e allo sviluppo, allo sviluppo economico eh, delle, delle imprese culturali e eh, anche allo sviluppo locale mh, del, dei territori. Riprendendo il, il discorso del, del, del, PON, del PON Cultura, eh, il PON Cultura è molto legato anche a, ehm, alla ricaduta positiva eh, della valorizzazione culturale sui, sui turisti. Quindi è eh, una promozione, una valorizzazione culturale più a fini diciamo, di, di sviluppo turistico. Questo lo si nota molto nel, quando, quando, quando si legge il, il programma stesso e, e continuerà ad esserlo, perché comunque è uno degli elementi diciamo, fondamentali è quello di andare a promuovere il, il turismo e, e far sì appunto, che venga venga sempre di più, ci siano sempre più turisti nel nostro paese, quindi il PON cultura in questo senso va molto in quella direzione. Volevo farvi vedere il link legato appunto al sito delle, delle politiche regionali, che è questo qua, eh, nel quale appunto si trovano tutte le, eh, parla della politica di coesione e vi parla ovviamente di, eh, dei, dei finanziamenti che vi ho appena illustrato. All'interno dei, dei, fondi, dei fondi strutturali, oltre ai PON e ai POR eh, e quindi al Fondo Sociale Europeo, troviamo dei fondi legati, legati alla, alla cooperazione internazionale. Quindi come nei fondi a gestione diretta abbiamo visto che la Commissione Europea eh, vuole lavorare con paesi non europei, in questo caso invece attraverso i fondi a gestione indiretta eh, la, la Commissione europea vuole far sì che le regioni eh, o, i, o gli stati, e o gli stati membri eh, lavorino eh, in stretto contatto con, eh, con i paesi eh, europei confinanti sono i cosiddetti programmi di cooperazione. In questo caso non andiamo a ehm, scrivere un progetto e a gestirlo e a svilupparlo in un paese al di fuori dell'Unione Europea, ma andiamo a fare questa, questo lavoro insieme con paesi eh, che eh, lavorano, eh, paesi europei eh, che ehm, appunto sono all'interno dell'Unione dell Europea. Eh, oppure paesi che si stanno avvicinando all'Unione Europea ma ancora non vi hanno aderito. Infatti ci sono degli strumenti legati, eh, questi strumenti che trovate qui, allora intanto la cooperazione, eh, mentre nei fondi a gestione, a gestione diretta la cooperazione, una cooperazione vi dicevo prima di natura internazionale, la cooperazione con i fondi a gestione indiretta è una cooperazione di tipo transfrontaliera. cosa significa tra regioni quindi limitrofe, transnazionale significa tra regioni più estese, quindi va ehm, a attraversare regioni, territori più estesi. E oppure può essere interregionale e significa eh, sono programmi che vanno a finanziare eh, tutti i 27 paesi dell'Unione Europea. Cosa vuol dire cooperazione e perché praticamente vengono creati questi strumenti? perché eh, comunque attra attraverso questi strumenti di cooperazione si vuole favorire la, cre la crescita regionale, quindi locale, mettere comunque gli Stati, eh, noi stessi che presentiamo un progetto, nelle condizioni di poter elaborare il nostro progetto o con una regione limitrofa oppure eh, con territori più estesi, avendo proprio uno strumento creato ad hoc. Ci sono anche degli strumenti eh, legati a eh, paesi che non fanno ancora parte dell'Unione Europea, che sono strumenti di eh, cosiddetti di vicinato, di partenariato, oppure strumenti eh, di, di preadesione che vanno a favorire un lavoro di cooperazione con paesi che eh, sono prossimi ad aderire e quindi eh, andrà praticamente a, ad aiutare appunto la, la cooperazione internazionale. Torno un attimo indietro sperando di non, di non generare confusione prima di entrare eh, a, a vedere cosa sono questi programmi. Per dirvi eh, un'altra cosa importante, che, eh, vi ho detto prima che gli strumenti, diciamo, i fondi strutturali vengono gestiti attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e il Fondo Sociale Europeo. Il Fondo Sociale Europeo è, ehm, è quel fondo che va a finanziare soprattutto i programmi legati all'istruzione e al mercato del lavoro. E, ehm, nel, nel prossimo settennio eh, si chiamerà Fondo Sociale Europeo Plus e, ehm, e andrà praticamente a ehm, lavorare sul rafforzamento della coesione sociale, il miglioramento della giustizia sociale e eh, andando a creare mh, tre sottoprogrammi, eh, tre sottoobiettivi, ecco meglio. Uno legato all'occupazione giovanile e eh, al, eh, alla diminuzione della povertà, Uno, un altro legato all'occupazione e all'innovazione sociale, e un altro legato eh, al, alla salute. Quindi ho riportato eh, quelli che vanno un po' più a finanziare, eh, che vivono protagonisti, come presumo che. Eh, tutti voi eh, abitiati in Emilia Romagna, quindi sono andata a vedere quelli che sono i programmi che finanziano la vostra regione. Eh, ab abbiamo infatti questo Interreg Adrion che ehm, vedete che comprende, vi ho riportato le regioni eh, che eh, sono interessate da questo programma transfrontaliero. Vedete che non sono tutte eh, le regioni d'Italia, sono 12 regioni e 2 province e eh, a livello di eh, paesi europei non sono tutti paesi europei. Perché sono importanti a livello culturale? Perché comunque al loro interno contengono un'asse specifica eh, che riguarda la cultura. Quindi eh, la conservazione, la protezione del patrimonio naturale e culturale è uno degli obiettivi di, di questo programma e non solo di questo programma. Lo è anche di questo programma transfrontaliero Italia-Croazia, che sempre vi riguarda da vicino come, eh, come Emilia-Romagna, significa che io devo scrivere un progetto, posso eh, avere come partner sia un'altra regione italiana, che di quelle che sono visibili da questo programma, e sia ovviamente da un'altra regione eh, della Croazia, che eh, ha voglia di partecipare insieme a me. A, eh, in, questo, in questo progetto e all'interno appunto di questo programma eh, troviamo appunto l'asse patrimonio ambientale e culturale. È un altro programma molto importante, il programma MED, eh, anche questo eh, vedete in verde gli stati che possono aderire a questo, a questo programma, eh, vedete che le, le regioni, che, che non gli stati, le regioni che possono aderire a sono, sono di più rispetto a quello precedente, e eh, anche il programma MED ha al suo interno la protezione delle risorse naturali e culturali che riguardano ovviamente il Mediterraneo. Dopodiché un altro diciamo, programma importante per voi è sicuramente IPA Adriatico, anche all'interno di IPA Adriatico abbiamo un asse legato alle risorse, alla protezione delle risorse naturali e culturali, non soltanto protezione ma anche valorizzazione delle risorse culturali, quindi da tenere assolutamente in considerazione. Passiamo ai programmi transnazionali, eh, quindi come ho detto prima, tra regioni, quindi tra stati, vedete che i territori si sono estesi, quindi ci sono più territori che possono partecipare al a Central Europe, il programma Central Europe al suo interno abbiamo un asse prioritario l'asse 3 che riguarda le risorse naturali e culturali e infine i programmi interregionali che riguardano tutti gli stati del, dell'Unione Europea tra i programmi diciamo, interregionali abbiamo l'Interreg Europe che ha un asse che riguarda l'ambiente la promozione delle, delle risorse ambientali e culturali e, eh, il, mh, e, e infine un programma che riguarda, anche questo è un programma eh, interregionale, quindi riguarda tutti i 27 paesi dell'Unione Europea e che si chiama Urbact. Urbact è un programma che viene gestito tra l'altro eh, dal, dall'Anci e ehm, che va a promuovere, ehm, su cui si può, pensare anche di andare a diciamo, presentare un progetto che riguarda la cultura perché promuove soprattutto lo sviluppo di, di reti, eh, reti tematiche che possono essere appunto legate all'ambito culturale ovviamente e eh, va eh, a finanziare azioni eh, legate per lo più pur essendo diciamo, un programma a gestione indiretta. Di non finanzia azioni di natura strutturale, mentre gli altri eh, che vi ho fatto vedere gli altri programmi di cooperazione, e ovviamente il PON e il POR finanziano azioni strutturali, quindi io posso presentare un progetto di riqualificazione del, della mia biblioteca con URBACT, questo non lo posso fare, URBACT più un programma che va. A, ad aiutare a mettere diciamo, in, in connessione eh, le ehm, eh, regioni o, o stati eh, su tematiche specifiche. Questo è il sito di Italia, Italia Croazia, eh, vedete che è ehm, interessante perché mh, vabbè, vi spiega innanzitutto cos'è il, il programma e, e come è, com è, com è strutturato. Quindi. Dopodiché però vi fa anche vedere quali sono stati i progetti che sono stati finanziati. In tutti questi programmi di cooperazione troviamo infatti una parte dedicata a progetti, ai progetti finanziati che è molto interessante perché a mio avviso è un aspetto da tenere assolutamente in considerazione quando andiamo a scrivere un nostro progetto e ci sono progetti legati alle um, riqualificazioni culturali, cioè um, legate alle biblioteche, eh, molto, molto belle e molto stimolanti, da cui si può partire per scrivere il nostro progetto. E qui ovviamente eh, troviamo le call che eh, l'Interred Italia, Italia Croazia va a pubblicare. Gli altri siti eh, sono praticamente uguali. Adesso volevo eh, farvi iniziare a farvi vedere perché comunque è materia del, del nostro del, del terzo modulo, anche se non riuscirò a terminare, quindi dovremo proseguire poi con il quarto modulo. Andare proprio ad esaminare quello che è eh, un, un programma, come fatto un, un programma, Aprendone proprio uno e eh, per illustrarvi, proprio come, come è strutturato, e inizierei proprio da un, da un fondo strutturale, visto che ne abbiamo appena parlato, quindi aprirei aprire il PON Cultura e Sviluppo. Allora, questo è il programma operativo eh, legato appunto alla cultura e allo sviluppo. Vi ho detto prima che il PON quindi è un programma operativo nazionale, e ehm, volevo farvi. Farvelo vedere proprio per illustrarvi come è concepito, come è organizzato. Vedete che intanto, come vi ho detto prima, i PON riguardano soprattutto alcune regioni, quelle meno sviluppate d'Italia e qui infatti vi riporta quelle che sono le regioni beneficiarie di questo programma. È vero, eh, l'Emilia Romagna non è inclusa in questo, però mh, volevo. Praticamente mostrarvi come è fatto questo PON, farvi capire come, eh, come è strutturato un programma operativo nazionale, che poi non è molto diverso da quello che è il programma operativo regionale, eh, quindi POR. Il programma parte da quello che vi ho mostrato fino a questo momento, vale a dire vi fa una, una panoramica, tutta una premessa legata alle politiche europee perché vi ho detto prima che è un po' quello che noi dobbiamo fare quando scriviamo un progetto, Per questo che ci tengo a illustrarvi come è fatto un programma, perché quando scriviamo il nostro progetto noi dobbiamo partire, come fa il programma operativo, da, eh, dalle politiche europee. Il programma operativo parte da cosa? Da quello che io vi ho mostrato fino a questo momento, quindi dalla strategia, dalla strategia di Lisbona, quindi dalla crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva. E qui praticamente ci dice eh, cosa fa questo, no, questo programma per raggiungere che sono i, le, che è la, quelle che sono le tematiche, le priorità della strategia di Lisbona. E quindi qui descrive in pratica come questo programma contribuisce alla crescita intelligente, eh, sostenibile ed inclusiva, e, ehm, e parla praticamente anche del di tutte quelle che sono le politiche europee legate all'ambito culturale. Dopodiché cosa fa? Entra nello specifico eh, del eh, nazionale, quindi parte dal, da un aspetto più ampio, quindi poi europeo, dopodiché va a parlare della strategia nazionale nell'ambito della cultura e eh, ancora di più nello specifico ci fa un'illustrazione di come vengono utilizzate le risorse culturali nelle regioni che sono poi beneficiarie di questo programma. E dopodiché fa praticamente eh, una fotografia di quella che è la situazione del settore culturale in queste regioni. E quindi, ehm, va a parlare di quelli che sono i, eh, i problemi e di come il PON può contribuire a eh, risolverli. E, eh, e poi entra nello specifico di quelli che sono i pilastri della, del PON stesso, quindi gli assi diciamo, di intervento del, del programma e eh, che sono appunto rafforzamento delle dotazioni culturali, l'attivazione dei potenziali eh, territoriali di sviluppo legati alla cultura, assistenza tecnica che non, non ci interessa. Eh, questa tabella mostra proprio come l'obiettivo tematico eh, poi diventa eh, una priorità, cioè si traduce in una priorità di intervento che a sua volta però ehm, ha una motivazione, cioè deve avere una motivazione, perché sto facendo questo investimento su quel fronte. Quindi per, per ogni diciamo, assi di intervento vi è eh, per ogni obiettivo di intervento vi è un, un assi di intervento e la coerenza eh, con, eh, con quello che è la, la scelta che ho fatto eh, per scrivere questo programma. Dopodiché ci illustra la dotazione eh, finanziaria e, ehm, e poi cosa fa? Entra nello specifico del, degli assi andandoli a descrivere. Quindi, se lo fa qua, entra proprio nello specifico eh, e ci descrive anche che tipo di interventi si possono fare. Ad esempio, prendo una casa, interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilevanza strategica, tale da considerare, da consolidare e promuovere i processi di sviluppo. Quindi qui trovate che cosa, che cosa si può fare? Che tipo di interventi va a finanziare questo programma? Quindi interventi di restauro, eh, realizzazione di allestimenti museali, percorsi di visita, interventi per migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle collezioni, acquisti di attrezzature e dotazioni tecnologiche, interventi per il miglioramento dell'accessibilità delle aree esterne di pertinenza degli attratori, interventi per la sicurezza e vigilanza. Vedete come entra già nello specifico degli interventi che va direttamente a finanziare. Dopodiché, cosa fa? Va praticamente a, eh, ad illustrare quanti fondi viene, vengono messi a disposizione a seconda diciamo, delle, delle, delle assi individuate, delle priorità individuate, delle priorità di investimento individuate. E poi ci dice infine quelli che sono un po' gli indicatori che vuole eh, raggiungere attraverso queste, queste assi, queste priorità. Vedete che c'è la dotazione del fondo, la dotazione finanziaria del fondo. Ah, anche in questo caso, mi sono dimenticata di dirvelo, ma è fondamentale che lo sappiate, anche per quanto riguarda i fondi a gestione indiretta il finanziamento non è quasi mai del 100%. Quindi anche in questo caso quando vogliamo presentare un progetto, farlo finanziare da un fondo a gestione indiretta, il finanziamento non copre quasi mai il 100%. Quindi devo partire sempre dal presupposto che una quota eh, io la devo avere e la devo avere eh, a disposizione, altrimenti non ho la possibilità di eh, presentare il mio progetto. Poi volevo invece farvi vedere un, eh, il fondo certo, diciamo, che eh, riguarda, più eh, da vicino noi, che è questo è un fondo a livello eh, regionale, forse lo conoscete già, non lo so, che è il programma operativo regionale, quindi FESRE, questo riguarda ovviamente la regione Emilia-Romagna e eh, anche questo è strutturato come il pon che abbiamo appena visto, cultura e sviluppo. Anche questo ovviamente parte da cosa? Parte dalla strategia di Lisbona, quindi il contributo che questo, che questo programma sta dando al, alla strategia e eh, lo vedete qui, ehm, dopo aver fatto praticamente un'illustrazione del contributo che sta dando alla strategia, entra nello specifico delle assi e va praticamente a descrivere quelle che sono le gli assi di investimento. Perché ve lo sto facendo vedere? Perché all'interno del, del PON eh, dell'Imilia Romagna vi è comunque eh, un, eh, un aspetto che riguarda eh, l'aspetto la, culturale. Quindi lo sto facendo vedere per questo motivo qui ma anche per farvi vedere come è strutturato e soprattutto un altro aspetto importante del, di questo, dei programmi operativi in generale ma nel vostro programma operativo visto che volete scrivete un, pro, un progetto partendo dalla, dal vostro ambito locale è legato eh, innanzitutto a, eh, alla fotografia che la, questo programma fa nel vostro territorio quindi vi dice praticamente eh, perché sta stanziando questi soldi e com'è la situazione nel Emilia-Romagna. Quindi il contesto regionale verso Europa 2020 vi aiuta anche a avere delle stime legate al nostro territorio di riferimento. Vabbè, qui ovviamente parla di ricerca e sviluppo, però se noi andiamo a cercare l'ambito eh, culturale. Eh, vi fa vedere eh, l'aspetto, diciamo, legato so uno, legato alla, alla cultura, quindi vi, fa, vi dice l'ambito culturale come, come si trova, come il patrimonio culturale e ambientale, vedete che vi parla praticamente dell'Emilia Romagna, ospita sul proprio patrimonio culturale e poi vi descrive no? com'è com è questo, questo patrimonio. E vi dà anche delle, delle, delle stime eh, e delle statistiche molto importanti, perché quando comunque si scrive un progetto, mh, dobbiamo avere delle fonti da cui partire, fonti numeriche. E eh, sicuramente i programmi operativi sono una fonte importante, che ci aiutano. Io passerei a farvi vedere direttamente il vostro, cioè l'ambito diciamo che ci riguarda, che è più legato all'asse eh, della cultura. Dunque, eh, andiamo le piccole e medie imprese. Eh. Mm -hmm. Questo. Questo è eccolo qua l'asse prioritario 5 valorizzazione delle risorse artistiche culturali e ambientali e al suo interno troviamo appunto cosa fa il, il programma operativo regionale di sviluppo regionale mi dice qual è la priorità di intervento quindi conservare, proteggere, promuovere, e sviluppare il patrimonio naturale e culturale e dopodiché va a individuare degli obiettivi specifici. Quindi parte dal, questo è un obiettivo legato agli standard di offerte del, del patrimonio, poi abbiamo il miglioramento delle, eh, nelle aree di attrazione, di offerta nelle aree di attrazione, riposizionamento competitivo delle estinzioni turistiche, e ehm, questa qua praticamente vi, eh, vi dice quanti visitatori eh, devono essere poi previsti grazie al sostegno di, questo, di questi fondi e, eh, e poi continua praticamente a ehm, illustrare quelli che sono gli interventi da farsi e che a mio avviso lavorando forse per la, maggior parte, la maggior parte di voi in un ambito legato eh, alle, alle biblioteche potrebbe interessarvi gli interventi per la tutela, la valorizzazione, la messa in rete del patrimonio culturale materiale e immateriale quindi qui praticamente va nello specifico del, del patrimonio immateriale e individuo che cosa? Eh, anche delle tipologie di beneficiari, enti locali, soggetti pubblici, Regione Emilia Romagna appartene agli atti pubblico-privati. E poi vabbè, poi ci sono altre azioni, mi soffermerei sulle, sulle, sulle altre azioni che potete leggervi comodamente da soli. Quello che mi interessa è è il andare praticamente a vedere questa, questa tabella nel senso che per ogni, eh, per ogni asse eh, va praticamente questo programma va a individuare anche un indicatore quindi eh, va a stabilire un valore eh, che eh, deve essere raggiunto tramite il sostegno di questo fondo e di questi fondi messi a disposizione quindi ci dice già chiaramente su che cosa bisogna lavorare. Questo ci fa capire che se noi vogliamo scrivere un progetto e presentarlo eh, alla, alla nostra regione nell'ambito di questo programma, prima ancora che venga pubblicato un bando specifico, leggendo il programma stesso ci facciamo un'idea di che cosa vuole eh, raggiungere la, la, la regione tramite questi fondi. Questi sono infatti gli indicatori che, che vuole trovarsi e che vuole vengano corrisposti attraverso il nostro progetto. Quindi è fondamentale partire dalla lettura di questi, di questi programmi, perché proprio ci facciamo un'idea e eh, possiamo considerare questo programma o non considerarlo quando appunto andiamo a partecipare al nostro progetto a partecipare a presentare il nostro progetto un altro asse molto importante è quello che c'è all'interno appunto del fondo di questo di questo programma operativo dell'Unione Romagna è questo asse prioritario 6 quindi città attrattive e partecipate che è un asse specifico che viene praticamente dato alle, alle città e, eh, la Regione ha individuato degli obiettivi specifici eh, da, da realizzare, cioè delle priorità specifiche, che a mio avviso comunque, seppur non direttamente, indirettamente potrebbero interessarvi, che riguardano appunto, per esempio, soluzioni tecnologiche per l'alfabetizzazione e l'inclusione digitale, quindi legato pro proprio all'inclusione all digitale di, di, persone, di persone svantaggiate, e, ehm, e anche qui ha, eh, è, oppure eh, anche questa priorità di intervento eh, legata alla promozione e sviluppo della, del patrimonio naturale e culturale che eh, indubbiamente potrebbe a in mio avviso interessarvi vedete che anche mh, su questa asse ovviamente la, la regione cosa fa fa fa eh, presenta la sua tabella con gli indicatori e quindi con Indicatori che poi il, il mio progetto dovrà contenere. Eh, se, il, se io leggo qui che eh, eh, come indicatore la, eh, la regione eh, ha, mi scrive indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale regionale, numero di visitatori, l'unità di misura è il numero di visitatori vuol dire che io dovrò scrivere un progetto volto proprio all'aumento del mio numero di visitatori e dovrò tenerne conto, perché su questo indicatore e su questo, eh, questa unità di misura che poi eh, la, la regione che mi dà il finanziamento si, si basa poi per valutare il mio progetto, quindi è ovviamente fondamentale. Vedete che qui anche in questa asse si, ritrova, eh, si ritrovano interventi per la tutela, la valorizzazione, la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale nelle aree di attrazione di rilante strategica. E ancora una volta eh, mi ridice appunto quelli che sono i beneficiari della, di questa eh, azione specifica, e, ehm, e poi appunto mi dice: mh, mi dirà più avanti quelli che sono eh, gli indicatori che da, eh, da realizzare, eccolo qui: infatti, numero di beni culturali finanziati, eh, progetti di promozione realizzati. Nel momento in cui io vedo che l'indicatore è un progetto di promozione, vuol dire che capisco che il mio progetto comunque mh, io posso scrivere, posso avanzare. Mh, mh, progetto che al interno si trova proprio un'azione specifica legata alla promozione perché sono sicura leggendo questo programma che poi mi verrà finanziato un'azione un diciamo un progetto che contiene un'azione specifica legata alla promozione e poi ovviamente eh, le, i, i, come con, per il PON anche questo programma operativo si conclude con eh, l'aspetto appunto eh, di natura statistica e quindi con eh, sia con le statistiche di progetti che sono stati finanziati fi, fino a questo momento dal, dal Fondo eh, Europeo di Sviluppo Regionale ma eh, anche diciamo, dai fondi messi a disposizione. Music